Del tutto inediti, del tutto da, da, da esplorare, quindi siamo arrivati un pochino avanti con le puntate. Volevo un attimo dare un piccolo uh, punto della situazione. Questa è la puntata numero 30, quindi stiamo arrivando, siamo arrivati appunto alla trentesima, la volta scorsa uh, abbiamo uh, visto. Eh, si è parlato di giustizia divina, si è parlato del fatto che non è possibile la glorificazione dell'uomo prima di aver soddisfatto alla giustizia divina, questo è un tema ricorrente, eh, Tene la decisamente sfata e smonta il mito del Dio Bonaccione, ecco, assolutamente, pur mostrando in tutta la sua opera, come eh, l'essenza divina, che poi è mossa, come sappiamo, dalla sua volontà, eh, sia l'amore. Ma è un amore che non diventa mai quella che qualcuno chiama carità pelosa o, come dire, eh, buonismo che accetta di farsi irridere, prendere in giro o calpestare impunemente dalle povere creature quali noi siamo insomma no ecco quindi eh, abbiamo visto che quanti, quanti santi eh, parlavano anche il buon padre pio quando uno la faceva grossa diceva ah questa la paghi cara ecco non, non è che, che, che parlavano tanto per, per dire oppure per metafore o per iperboli quindi la giustizia di dio esiste comunque oggi spiega poi anche tutto quanto il senso della del castigo, della purificazione, eccetera, no? Allora, e ci siamo lasciati la volta scorsa. Abbiamo fatto la conclusione ecco, alla, alla serie tv con suspense. Perché l'ultimo capoverso che abbiamo letto era appunto dice, a riguardo: sto chiamando un tuo amico d'infanzia, Maurizio, che attualmente è un beato in cielo perché parli con te. Oggi compare un nuovo personaggio, no? Ecco. Eh, dopo che terra appunto aveva spiegato dice che di conseguenza tutti quelli che hanno accumulato nel corso della vita terreno una montagna di scorie ecco di spazi tempi sballati e di, di, di cose da riparare che non hanno fatto concludeva così diceva hanno bisogno di subire il giusto castigo per compensare i loro peccati quindi ho già detto diffidate. fidate da non pochi anche tra i, me, tra i ministri che dicono ah Dio non castiga ma, cioè, ma questo lo sono inventati adesso nel, nel, ne, nella congerie di invenzioni e stranezze che pullulano ai nostri tempi insomma ma la chiesa non ha mai creduto non ha mai insegnato cose di questo genere quindi hanno bisogno di subire il giusto castigo per compensare i loro peccati ormai perdonati riguardo alla colpa e alla pena eterna hanno bisogno di rettificare la loro indifferenza terrena verso le cose del cielo e di trovare il proprio posto preciso nella patria. Hanno bisogno di imparare le abitudini celesti e di fare al modo dell'aldilà le restituzioni di ciò che hanno derubato non solo in soldi, ma anche in tante altre cose. Onore, eh, stima, rispetto, buona fama, eccetera. No? Vabbè. A riguardo sto chiamando un tuo amico defunto, Maurizio, che attualmente è un beato in cielo perché parli con te. E andiamo a conoscere Maurizio. Infatti all'improvviso si avvicinò a noi Maurizio, un mio compagno della scuola elementare. Si presentò nella sua fase biologica di bambino e non notai in lui nessun segno di glorificazione. A quel tempo era un ragazzino della mia età, più alto e più robusto di me, e che si burlava di me continuamente, quindi lo sentivo come un calcio allo stomaco ignoravo che le antipatie sono dovute all'opacità dei vincoli di amicizia programmati in anticipo dal creatore per unificare i suoi figli tutti gli umani. Meravigliosi vincoli reciproci di attattiva e complementarietà che a volte quasi si cancellano in questa vita a causa del peccato. Ha capito che sta dicendo per esempio qui che la condizione di disastrata di viatori segnati dal peccato originale, dalla concupiscenza, dall'etare, da tutto quello che vogliamo, è capace addirittura di cancellare i vincoli di amicizia programmati in anticipo dal da creatore, addirittura trasformarli in, an in antipatie. Che brutta cosa che viviamo qui in questo mondo. Eh? Ok, molto, molto dopo veni a sapere che l'origine del suo ridere non ero io, ma un birbesco, tic, nervoso, che gli contraeva periodicamente i muscoli facciali sinistri, disegnandogli un insopportabile sorriso sarcastico. E siccome non mi potevo permettere di fare appugni con lui apertamente, tramai un piccolo intrigo, approfittandomi della maestra, feci in modo che a lui dessero la colpa di aver rubato una matita bicolore a cui teneva la maestra, e che avevo preso io fu severamente castigato ed io mi burlai del suo ridere per un po' di tempo Maurizio mi salutò abitualmente No, scusate, Maurizio mi salutò amabilmente e incominciò a ridere, ma non con l'antico riso burlesco, ma con allegri e amichevoli risate. Perdonami Maurizio, ti prego, gli supplicai contrito. Ma sicuro, e non ti preoccupare per quello che accade nella scuola. Preoccupati invece del modo come dovrai soddisfarmi nella gloria eterna. <ride> Ma via non soffrire, disse notando la mia agitazione, io ti aiuterò nella patria. <ride> e scomparve, fine della visita di Maurizio, come era venuto. E qui Riccardo adesso, come dice, stringi un po', dicono a Roma. E adesso che devo fare tenera amata? dissi con preoccupazione. Cres Cerca di accrescere il tuo grado di gloria, risponde: Ti ho già detto che se riesci ad essere cristiano migliore, godrai di più in cielo e accrescerai la felicità di tutti i tuoi fratelli in beatitudine. Nella patria brillano in tutto il loro fulgore i vincoli di attrattiva amorosa, di complementarietà, di amicizia di simpatia, stabiliti dal Signore e dalla Sua eternità assoluta, eternità assoluta, la sua, la nostra è creata, la sua è l'assoluta, fra tutti i beati e tra questi è tutta la creazione. Tuttavia le conseguenze delle antipatie non vinte su questa terra, attenzione a chi va a antipatie, a chi non si vince, sono la diminuzione di gloria nel cielo. E la riparazione verso i glorificati e offesi in questo mondo. Ecco quello che gli ha detto l'Altissimo è molto amorevole, ma terribile nel fare giustizia. Allora, vi do questa notizia preoccupante. Se c'è qualcuno che ci sta, come si dice a Roma, chi, lo, chi vede il video adesso dopo, qui, ok... Per chi ascolterà il podcast ho mimato il gesto di mettere il dito alla gola, no? quindi che te sta sul gargarozzo, perché questo si può dire, ci sono anche delle espressioni molto triviali per esprimere l'antipatia, che ovviamente non sono consone né a questo ambiente né tantomeno a bocca, lingua e stile sacerdotale. Se una persona ti sta fortemente antipatica, di quell'antipatia magari alimentata e motivata da qualche passioncella, consiglio vivissimo, vincerla in questa terra perché se non la vinci in questa terra e guardate che oggi chi, chi, chi, chi, chi oggi acquisisce questa informazione poi non ci avrà scuse davanti all'altissimo eh. Teneramata dice se non vinci su questa terra avrai una diminuzione di gloria nel cielo 1, vale la pena diminuire di gloria nel cielo per un'antipatia non vinta? E dovrai riparare, perché attenzione, quando una persona ci sta antipatica, proviamo un attimo a pensare al contrario. Cioè, tu ti accorgi quando stai antipatico a qualcuno? Vediamo. Te ne accorgi o no? Te ne accorgi. È bello avvertire l'antipatia del prossimo? Non è una cosa che ci fa soffrire ci mette a disagio, a volte ci fa soffrire anche abbastanza, specialmente quando le antipatie, come dire, non nascono da persone che fondamentalmente sono distanti o estranee, no? ma nascono da persone che sono a diverso titolo vicine. Pensate che io faccio il parroco alle classiche eh, antipatie inter, no, intraparrocchiali, specialmente tra collaboratori del parroco. <ride> perché c'è sempre come dire eh, la tentazione neanche troppo nascosta del voler essere come dire il top cioè il, il prediletto del parroco o la prediletta del parroco eh amici cari <ride> e quindi con questo nascono e si, e si possono alimentare antipatino è tutto gratuite eh, e dice, ma io che ci posso fare? Questo meno lo vede, meglio sto, sto antipatico. Il nostro Signore dice attraverso D'Eneramata, non ti crogiolare su questa cosa, perché l'antipatia la devi vincere. Cioè noi non siamo degli automi che andiamo dietro necessariamente alle nostre passioni e passioncelle e non ci possiamo fare niente. Non è vero affatto che non ci possiamo fare niente. Tu l'antipatia la prendi e la vinci, combatti non la secondi, se una persona di sta antipatica, questa è una norma tipica dell'ascetica, moltiplica le tue gentilezze, capito? C'erano alcuni santi che capivano che, eh, cioè eh, alcuni, no, alcuni destinatari di comportamenti dei santi, che capivano che a, quello gli stavano, che a quel santo gli stavano antipatici, perché il santo, quel santo li riempiva di gentilezze, di cose belle, allora, se fanno tutte queste cose qua, se detto, io sto antipatico, perché si vuole vincere, L'hanno fatto i santi. Altrimenti, ripeto, così fo fo fo eh, focalizziamo e memorizziamo, eh, diminuzione di gloria nel cielo e riparazione verso i glorificati offesi in questo mondo. E dopo lo spiega, eh, riparazione in cielo e negli spazi, e tempi dove tu hai esercitato tutti quanti gli atti di antipatia, quella persona li ha capiti e a causa della tua antipatia è stata male. Eh, perché le persone stanno male a causa nostra. Eh? Adesso sentiamo. Ti racconto un altro aneddoto mio, così comincerei a comprendere che come piccola parte della gloria celeste che avrai meritato con le tue opere di amore e di carità sulla terra, il nostro Dio farà che nel preciso spazio-tempo del passato in cui hai vinto una tentazione oppure hai sofferto qualche delusione Povertà, malattia o tribolazione, attenzione per amore a nostro Signore, proprio lì, nell'atto della tua esistenza, conservato nel perenne magazzino di tutti gli esseri o quinta dimensione. Ormai sappiamo di che si tratta e non, non li spiego per la cinquecentesima volta. Tu riceva pienamente e obiettivamente la consolazione divina che hai desiderato, la lode che cancellerà l'offesa alla tua dignità di figlio adottivo del creatore e il contraccambio amoroso o amichevole che ti ha rifiutato l'incomprensione umana sulla terra. E sentite quello che racconta. Appena sposata, passai col mio sposo una difficile situazione economiche. In una grave circostanza chiesi in prestito ad una nota strozzina della città di San Luis, chiesi un prestito, le farò avere il denaro che chiede, mi avvisò l'usuraia, ma al 5% di interesse ogni mese. Ho il permesso del vescovo per prestare al 2%, ma siccome sono una povera vedova e ho molte spese, dico, va bene, va bene, rispose, prende i gioielli di mia madre e mi dica dove devo firmare naturalmente non mi diede nessuna ricevuta passarono i mesi e potei pagare appena gli interessi quando mio marito trovò un lavoro migliore andai per restituire il denaro e questa gli dice soltanto mi deve la metà di quello che le diedi mi rispose, perché il resto è già stato pagato con la vendita che ho fatto dei suoi gioielli immaginai che non avrebbe potuto pagarmi e li misi all'asta capito? lo sgomento mi prese dinanzi a Natale in giustizia, e siccome ero gravida del mio secondo figlio, svenni dal dispiacere. La usuraia mi tolse tutto il denaro e mi trascinò fino alla strada. Dopo che entrai nella beatitudine, il nostro Dio mi chiese di glorificare il mio corpo di quell'occasione, in casa della usuraia e precisamente negli spazi e tempi terreni nei quali fui offesa da lei. Già sai che questo si può fare facilmente nel cielo, perché l'organismo totale dell'essere umano continua vivo nell'ambito della quinta dimensione o eternità creata. Questo non dimentichiamolo mai. Questa è la grande rivelazione di questi scritti, che l'organismo totale dell'essere umano continua vivo nell'eternità creata. Quindi il nostro corpo noi non lo abbandoniamo mai completamente, abbandoniamo completamente solo il nostro cadavere questo poi ne riparlerà ancora prima della fine mi perdoni mi perdoni signora mi supplicava l'usuraio con quel profondo dolore e tristezza del purgatorio che io ben conoscevo perché ne ero appena uscita nostro Dio mi suggerì oltre che a perdonarla di prometterle la mia amicizia nel cielo feci così e alleviai in parte la terribile purificazione di colei che oggi è una mia amica nella beatitudine, capito? Terribile purificazione per questa partaccia? E in paradiso diventata amiche Il Signore mi fece vedere che lui permise quella ingiuria che ricevetti, attenzione anche a questo, per aiutarmi a collaborare con i suoi disegni. Anche qui amici cari, eh, noi non possiamo, anche senza conoscere la divina volontà, perché questo basta anche la scetica classica, cioè quando succede qualcuno ci tratta male, partacce, calunnie, diffamazioni, oltraggi, disprezzi, noi non possiamo come discepoli di Gesù reagire da uomini, quindi prendercela, e basta è chiaro che, una cosa, che è una cosa che ti fa male una ferita ti arriva ma oltre che a risentirti tu devi fare l'atto di fede dove si dice vabbè ha sbagliato tanto in questo mondo lo perdono poi tanto vedete che succede i conti se faranno però questa cosa Dio l'ha permessa per i suoi disegni vuole che in questo momento io soffra questa cosa, ma del resto questo lo, dice già, lo, lo insegnava già chiarissimamente Sant'Alfonso, Maria dei Liguori per questo che non ci serve nemmeno la, come dire, la divina volontà per chi la conosce, per capire questa cosa, perché Sant'Alfonso diceva testualmente, ricorda che se una persona per esempio ti insulta, Dio non vuole che ti insulti, cioè Dio proibisce di, di insultare il prossimo e per quell'insulto quella persona pagherà. Esattamente quello che leggiamo qui. Però Dio non vuole l'insulto, ma vuole che tu subisca quell'insulto. <ride> tu dici, com è come fa? Fagli una telefonata alla Santissima Trinità. Eh, Queste sono cose che, che Dio sa fare e può fare. Quindi è il male permesso perché in quel momento per i suoi disegni, se tu lo accetti, se tu lo offri, per tu puoi fare tanto del bene con quel mare lì. Lo diceva già Sant'Alfonso Maria dei Liguori, 200 e passa abbondanti anni fa. Quindi, ora, e riprendo, la cosa più straordinaria è che in piena strada, nel luogo dove rinveni dal mio svenimento e soffri la tribolazione di aver perduto i gioielli e il denaro, quindi nel luogo stesso in cui si è ripresa dall'essere svenuta e si è accorta che c'era più nei gioielli, nei soldi, perché gli aveva fregati tutti quanti l'usuraia, decine di glorificati e tra i più importanti domandavano il nost al nostro Dio il privilegio di essere primi a darmi soddisfazione al dilettevole modo celeste con la loro immensa gloria capito? ha subito una cosa bruttissima e ingiusta quella chiede perdono la supplica con quel profondo do do dolore e tristezza e in riparazione di questa cosa qui, quindi in compensazione, i glorificati decine dei più alti vanno a direttarla al modo celeste come riparazione. Con la loro immensa gloria. Vedete, l'Onnipotente scrive il destino volontario e libero dell'uomo con righe dritte che in questo mondo sembrano storte. Si deve cambiare un pochino il proverbio, eh? perché il proverbio dice che Dio scrive dritto sulle righe storte. No, no, Dio scrive dritto non sulle righe storte, ma su righe che in questo mondo sembrano storte. Ma non lo sono. E invece adesso ti racconto un altro fatto mio nel quale io sono stata villana, la villana. In esso vedrai come determinate mancanze in questa vita, morali, di questa vita, si tramutano in gloria accidentale una volta raggiunto il perdono di vita, divino. Quando io ero giovane in questo mondo, una volta mi arrabbiai con un modesto camionista, perché ebbe l'ardire di rivolgermi un complimento nel suo rustico gergo popolano. La mia vanità non mi lasciò vedere il sentimento pulito che il povero uomo mi esprimeva con parole rozze mi infuriai eccessivamente lo umiliai pubblicamente e un educato signore lo prese a schiaffi per il delitto di aver offeso la mia orgogliosa e stupida vanità ebbene trovai il mio presunto offensore, presunto, perché in realtà non l'aveva offesa, vedete qua, a essere permalosi, a offendersi anche quando non c'è niente che realmente era offesa, non capire che questo poveraccio era un grezzo, era. magari gli avrà detto una cosa in maniera grossolana, questa si offende, ma non gliela ha detto per offendere, gliela ha detto perché quello è un, è un grezzo, era grezzo, che vogliamo, era rozzo. Cioè noi dobbiamo anche imparare a tarare le cose che ci vengono dette, ma da chi ci viene detto, no? Io sto in un ambiente cioè, che, che su questo ti, ti, ti, ti, fa proprio, ti fa proprio scuola, no? Immaginate un ambiente di un paesino, sperduto, sui Monti Repini, dove a livello culturale io conosco un laureato in tutto il paese, uno. Uno. ma adesso la laurea insomma non è <ride> ma c'è chi adesso non voglio essere eh, non sa ne parlare e sta se zitto cioè se scrive, scrive qualcosa eh, su un messaggio o, o su un social cioè fa gli orrori, fa gli, fa gli orrori di ortografia capite? allora tu non puoi interpretare, prendere, e leggere un comportamento, per esempio villano, che ti viene da un, da, un, da un ambiente del genere, come se ti venisse da un altro ambiente. Perché è sempre villano, è. Eh, ma che, che ti vuoi aspettare da questa base, come dire, povera da un punto di vista umano? Ti devi stupire se non fosse così. Cioè questa intelligenza noi dobbiamo, dobbiamo impararla, amici cari. Se venisse da un altro ambiente, che ne so, da un ambiente, come dire, um, umanamente più raffinato, più, um, più, con un, più, più colto, che ne so, più eh, allora sì che, che, che, che sarebbe un pochino più grave, no? Allora, ebbene, trovai il mio presunto offensore nel cielo e quale momento critico passai al modo dell'aldilà per avere la sua benevolenza? Ah, è passato un momento critico per avere la sua benevolenza. È un grande beato che mi supera enormemente in dignità di gloria, un grezzo e un ignorante. Capite come essere grezzi o ignoranti davanti a Dio non conta proprio niente. Se l'anima è bella, se l'anima è santa, se le intenzioni sono lette, sono buone, puoi diventare un grande, un grande beato che mi supera enormemente in dignità di gloria. Soffrì nella patria come diminuzione di felicità, lei spiega, ma senza pena né dolore nel comprendere che il suo pittoresco complimento non era mancanza di rispetto ma soltanto volermi dire bella nel suo gergo di autista. Sarebbe meglio smascherare le permalosità in questa vita, secondo me. Sarebbe più saggio. Sapete che la permalosità è un termine femminile e generalmente affligge maggiormente le femminucce, anche se non mi è mancato di conoscere maschietti che sono più permalosi della peggiore delle femminucce permalose Quindi, adesso, a dirla proprio tutta Vabbè. risponde Riccardo neanche io mi sarei trattenuto dal farti un complimento sentite che risponde con la mia esperienza di adesso accetto le parole galanti con gusto e gratitudine, senza provare vanità né fastidio. Ah, guardate figlioli miei cari, eh, che eh, ci sta da divertirsi a volte un pochino con noi stessi. Prova a pensarci: come reagisci tu a una parola, a una parola galante? L'accetti? Provi imbarazzo? Provi fastidio oppure diventi un palloncino gonfiato, cadi nella vanità? <ride> È bene che ogni tanto ci facciamo qualche screening, non facciamo sempre le confessioni, sempre con le solite cose, no? Ma andare un po' ogni tanto a, a, a, a, a sfrucugliare quello che si muove dentro, no? quello che si agita dentro. Andarci a vedere in tante situazioni no? le nostre reazioni. Questo è molto difficile, amici, amici miei cari, anche perché ci vuole sempre un pochino di tempo e anche un pochino di calma per fare queste operazioni un po' spirituali. Quindi, siccome, almeno per quanto mi riguarda, tempo e la calma sono te, calma, sì, ma, il temp, calma, ma calma non soltanto calma interiore, calma, calma proprio inteso come tempo calmo, d'accordo, <ride> senza eh, orologio che, che, che, che, che, che qua, senza che tra poco comincia la diretta, <ride> beh, beh. è importante però, ma da quel contrattempo terreno il mio ammiratore ris risult risultò vincitore nel cielo, perché si guadagnò il mio amore, rispetto e lode di gloria, <ride> capite, quindi siccome l'aveva trattato male, eh, quindi la, la ricompensa era che appunto per dovergli dare poi riparazione è paradossalmente diventata amorevole, rispettosa e gli ha tributato gloria nell'altra vita. Ed io pure, sebbene in proporzione minore, attenzione, eh, già che non lascia di dispiacermi naturalmente al modo celeste, il mio comportamento vanitoso sulla terra, non basta di dispiacermi al modo celeste vuol dire, ha detto prima diminuzione di felicità ma senza pena né dolore non lascia di dispiacermi il mio comportamento vanitoso mentre egli mi onora con la sua generosa amicizia, cioè quello gli sta dando la generosa amicizia e, e, e lei ripensa e dice ma però con lui sono stato una gran cafone. Oh, ecco, ecco che poi concludici. Pertanto hai adesso in mano magnifiche occasioni di fare guadagni favolosi nella patria. Sfruttiamole, perché il motivo per cui stiamo a leggere queste cose è... Adesso ci abbiamo tempo, dopo vedete, dopo sono riparazioni, sono castigli perché? Fammo mo' no? E acquistare moltissimi amici se impari a soffrire scriviamocelo sul letto eh, le ingiustizie e le umiliazioni Con paziente, amore di carità Fa molta attenzione nel tratto con i tuoi prossimi il tratto volti vediamo di glorificazione non ne sappiamo significa sì, il tratto. Eh, qui amo, eh, tante volte io ne ho parlato, ma ogni tanto dovrei lo dico, fare esame di coscienza su me stesso. Il tratto vuol dire da tratto viene trattare, no? come trattiamo le persone. E eh, Il tratto non è solo quello che dici, ci sono persone, ma tutte quante, cioè... Noi comunichiamo al 90% senza le parole, la mimica, lo sguardo, eh, abbassare un occhio, fare uno sguardo storto, cioè, sono cose che non ci, fa, non ci facciamo caso, nessuno ci fa caso. Io non voglio, non voglio ma, no, difficilmente ti capita di sentire quando un penitente si accusa, a quello l'ho ferito con lo sguardo, gli ho dato un'occhiataccia e sicuramente l'ho mortificato e non solo sicuramente ma volevo mortificarlo perché gli ho fatto quello sguardo perché lui lo notasse e se sentisse se sentissimo mortificato questo è peccato amici, eh, amici miei eh. ma è rarissimissimissimo <ride> che, che, che una coscienza giunga a questa lucidità il tratto amorevolezza del tratto, se una persona percepisce che tu stai scocciato, eh, che la sopporti a malincuore. Occasioni perse, facciamo la canzoncina dei Desanne, De no? le opportunità che ho perso, occasioni perse e guai che poi arriveranno, eh, perché la giustizia del Signore, oggi ci ha detto un'altra volta, eh, la giustizia del Signore è rigorosa. Eh, quindi non è, è severa, l'Altissimo è molto amorevole, ma è terribile nel fare giustizia, l'ha detto a proposito delle antipatie non vinte, quindi l'idea corretta di Dio è che è molto amorevole, ma è anche terribile nel fare giustizia, una sola di queste due falsa la corretta idea di Dio, perché lo trasformi in un buonaccione, che non è, o in un giustiziere, che non è. Tenera amata, permettimi una digressione. Ma esistono emozioni e passioni nella celeste beatitudine? Domani, secondo voi... Se uno conoscesse un pochino di San Tommaso risponderebbe, facciamo così, rispondo in latino, ne abbiamo già parlato durante questo ciclo di, di catechesi, credo. Grazia supponit naturam ac perficit, si dice in latino. Gloria supponit graziam et naturam ac perficit. Traduco. La grazia, noi abbiamo tre livelli di vita. Il livello naturale io sono un uomo il livello di grazia io sono un cristiano un battezzato e il livello di gloria io sono un beato non adesso d'accordo ecco questi tre gradi non stanno come dire su piani faccio il video eh, faccio vedere in video uno sta qui, uno sta qui e uno sta qui. No, stanno. Uno sta qui, uno sta qui e l'altro sta qui. Cioè si presuppongono l'uno con l'altro. Cioè la grazia presuppone la natura e la porta a perfezione. Che significa? Significa che perché tu diventi santo è necessario che tutto il meglio di te sia elevato, quindi eh, sublimato dalla grazia. E tutto il peggio di te con l'aiuto della grazia, sia eliminato. E chi è che diventa beato? È l'uomo e la donna che hanno fatto questo lavoro di santificazione con la grazia che sviluppa e porta a perfezione i talenti naturali, le doti che hai, ti permette di mm, eh, smussare o eliminare i difetti e i vizi, e poi arriva la gloria. Adesso, con questo background rispondiamo alla domanda di, o meglio sentiamo Teneramata che risponde alla domanda di Riccardo esistono emozioni e passione nella beatitudine? la risposta a questo punto dovrebbe essere già chiara in base a quanto detto naturalmente noi beati continuiamo ad essere umani nel cielo il beato non è che, che diventa un marziano è un umano ce l'hai tu i sentimenti ce l'hai tu l'amore, l'odio l'ira il desiderio sono passioni queste qui e pensi che in cielo non ce l'hai? il piacere? il dolore? tutte passioni queste sono già dai tempi di, di, di Aristotele noi beati continuiamo ad essere umani nel cielo e continua a vivere il nostro organismo integrale la glorificazione ci perfeziona, ma non cambia l'essenza della nostra natura. Chiaro, no? Quindi noi sentiamo le emozioni e le passioni di questo mondo. Attenzione, la sola differenza è che la nostra squisita e purissima sensibilità ce le fa vivere intensamente. Ovviamente sentiamo l'amore in tutta la sua pienezza. Sapevate che l'amore è una passione, anzitutto non è una passione soltanto che secondo il gergo comune no? cioè, mi, mi sono acceso di, mi, mi, mi, ha, mi, mi ha preso la passione per quel tizio no no la passione è proprio in, in, in, in psicologia e antropologia classica amore e odio sono le prime due passioni della parte concupiscibile della nostra anima inferiore dice Santo Tommaso desiderio e concupiscenza sono quelle che vengono dopo desiderio e ripugnanza scusate concupiscenza è sinonimo di, di di, di, di desiderio. Quindi l'amore, la gioia, la gioia è una passione perché perché tu provi, che cosa significa passione? Passione è una, è una reazione che tu provi dinanzi a qualche cosa, no? Tu senti l'amore quando, quando compare un oggetto amato, senti la gioia quando, quando compare un evento gradevole. Ecco perché si chiamano passioni, pasco in greco significa soffrire, soffrire non nel senso di sofferenza ma subire, quindi ricevere un'impressione da. La gioia in tutte le sue forme, il piacere fino a gradi che sono inconcepibili sulla terra. Quante volte gli ha detto non ti posso dire questa cosa perché moriresti di piacere? Attenzione, ricordiamo sempre quando si parla di questa cosa eh? Eppure i piaceri sessuali in cielo non esistono, che sulla terra sono i più violenti e i più intensi. Non dimentichiamolo mai questo, in cielo non esistono. Quindi questi sono per, per tutti quanti i fautori di quelli che, che, che hanno o l'idolo della sessualità o che in qualche modo cercano di, di volerla a tutti i costi riabilitare in cielo non esiste il piacere fino a gradi che sono inconcepibili sulla terra il desiderio con tutta la sua veemenza. attenzione adesso qui qualcuno si scandalizzerà ma siamo pure capaci di sentire orientati come è dovuto l'odio, il timore e l'ira le tre passioni che in questo mondo dobbiamo stare molto attenti perché quasi sempre, quando lo esercitiamo, facciamo peccato, molto spesso mortale. Perché l'odio in questo mondo noi possiamo esercitarlo soltanto nei confronti del peccato, eh? E eventualmente dei demoni. Senza però eh, esprimerlo, perché l'odio poi, eh, se, cioè noi i demoni non dobbiamo mai eh, sfidarli o andarli a strucugliare, dobbiamo starne alla larga. Però finito questo, l'odio è, è finito in questo mondo, eh? Non possiamo esercitare questa passione, dobbiamo reprimerla. L'ira? Mm -hmm. Passione pericolosissima, d'accordo? Pericolosissima, perché con l'ira si fanno la caterva dei peccati. Il timore dipende, la paura, la paura va vinta, ricordiamo tante cose recentemente vissuti e come la paura ha indotto le persone a fare di tutto e di più, a fare pazzie. Allora lui ribatte: "Vuol dire che nel cielo si soffre?" Ma la risposta: "Ma no, no! Là non esiste la minima sofferenza, è la più piccola contrarietà. Sentiamo le passioni e le emozioni, ma senza nessun dolore". È chiaro che nello sperimentarle i riflessi psicomotori che continuano ad essere umani e funzionano a perfezione, ci fanno venire le lacrime. Impallidire, quando uno, quando uno si spaventa, no? impallidisce, o arrossire, quando uno prova un po' di vergogna. Alterare il tono della voce, noi alteriamo il tono della voce quando ci arrabbiamo un po', e persino tremare le ginocchia. Ma questo sì. Non sentiamo la minima pena perché nella patria celeste non esiste nessuna insicurezza né angoscia. Domanda di Riccardo. Hai sentito l'ira in cielo? Sentite la risposta. Sì, certo. La sento quando vedo nell'aldilà i miei cari sulla terra che commettono qualche mancanza grave. Mm. Allora, quando commettiamo qualche mancanza grave da stasera sappiamo che facciamo arrabbiare un po' i nostri cari che ci guardano dal cielo Ha detto tenera amata non l'ho detto io eh. Poi, liberissimi ovviamente di non credere a tenera amata perché su questo presupposto abbiamo cominciato tutte le nostre conversazioni e questi non sono dogmi di fede questo ciclo di catechesi è il ciclo di catechesi Chiamiamolo mistico, d'accordo? Quindi su qui siamo perfettamente liberi, d'accordo? Ovviamente esprimendo le nostre opinioni in certi termini, capite perché? Ecco, sia i messaggi troppo entusiasti che quelli troppo. Io ho visto, insomma, in giro sono pervenute considerazioni, cioè a cui evidentemente io non risponderò mai, ma insomma, preferisco tacerle, insomma, da parte di persone che forse non stanno tanto bene con la testa. Vabbè, comunque, non vorresti ammonirli o correggerli? Dice Terenamata, a riguardo i miei nipoti mi danno molti dispiaceri in cielo. E Riccardo dice, ma non vorresti animarli o correggerli? Sì, moltissimo. Ma non è facile ottenere il permesso divino. Non è facile. Quando c'è qualche comunicazione di qualche anima, e vi assicuro che ci sono, da parte dell'altro mondo, è un mezzo miracolo che quest'anima ottenga il permesso di poterlo fare. Perché non viene concesso facilmente. Grazie, grazie Signore, esclamai nel mio interno, adesso sentite quello che dice, che vi ho già parlato, per aver permesso questa meravigliosa conversazione per il mio bene spirituale tra una delle tue belle glorificate e uno dei tuoi poveri peccatori mondani. Queste sono considerazioni di Riccardo. Ringrazio il Signore, questa è una conversazione veramente edificante. Tenera amata, hai sentito l'odio nel cielo? Domanda, secondo voi? Sì, anche, odio tutti i reprobi dell'inferno. Allora, dobbiamo solo avere un po' di pazienza, perché i demoni e soprattutto i dannati, quando saranno dannati, saranno oggetto di odio infinito da parte nostra. E sentite che cosa dice? E se si trovasse lì qualche tuo parente, lo diresti lo stesso? Vuoi sapere la risposta? Ci stanno alcuni, e li odio lo stesso, o di più! Vi faccio un esempio perché mi comprenda. Che cosa sentiresti se qualche tuo parente per una cattiveria mi straziasse il volto e mi strappasse gli occhi? Risponde Riccardo, lo ammazzerei. Mm. Anche se in un primo momento lo odiassi, subito dopo te ne pentiresti, come dovrebbe fare ogni buon cristiano viatore. Ma il primo impulso sarebbe l'odio attenzione, come dovrebbe fare ogni buon cristiano odiatore, qui dobbiamo stare attenti, però delle volte l'odio ci parte e dobbiamo reprimerlo qui, perché tu non sai se c'è davanti un'anima dannata, non lo possiamo sapere in questo mondo. Orbene il reprobo, quindi chi è dannato, ha offeso il nostro Dio, colui che sarà il tuo amore supremo, Ancora più gravemente perché straziarmi la faccia e strapparmi gli occhi è cosa da poco in confronto con l'offesa che riceve l'amore dell'Altissimo da parte del peccatore impenitente e dannato. E dopo aver odiato così non te ne penti, essendo tu una cristiana glorificata? No. Perché in cielo non sono più in vigore i comandamenti terreni del Signore. Altra grande. Capite lo scarto che c'è? E nessuno si stupisca di questo. Eh. Noi beati siamo impeccabili, non abbiamo bisogno di leggi morali. La legge in paradiso non c'è più, perché c'è la fusione perpetua con la volontà divina. Come spiega Tommaso, il glorificato ipso facto appena vede Dio diventa impeccabile. Subito! Ecco perché nel giudizio particolare, l'ho spiegato nella Catechesi dei Novissimi, non si vede Dio con il lume di gloria, perché se tu vedi Dio con la visione beatifica, lume, appena lo vedi immediatamente sei beato e impeccabile, subito. Il fatto è che sulla terra l'odio è cattivo perché allontana dal creatore, ma in cielo l'odio ben orientato, cioè, si odiano coloro che sono degni di odio e tu in cielo lo sai con certezza chi sono quelli che sono degni di odio ci rende solidari con lui perché Dio ai dannati li odia eh? che è chiaro? dunque in questa vita l'odio è sempre mal indirizzato ve l'ho già detto io non proprio Qui ci sono pure certi tipi di odio ben indirizzato e legittimo. Tu dovresti odiare il peccato, per esempio. Il peccato tu possiamo odiarlo quanto il peccato, però, non il peccatore. E sentire pure l'ira contro la tua concupiscenza? Sì, arrabbiate. E prendi provvedimenti, <ride> soprattutto. L'ira contro la tua concupiscenza? Oppure l'ira per dominare le tue le cattive passioni? Dice, mi viene una cattiva passione? mo te faccio vedere io, penitenza, castigo, te lo dai da solo, arrabbiate un po'. Quella fa bene quella. là. Lo stesso dico del timore, timore di, co? di che cosa ci abbiamo paura noi? Lei dice, dovresti nutrire la paura di perdere per sempre la futura beatitudine, oppure, se volete, di a Dio che c'hai paura di non fare, di uscire anche tanto così dalla sua volontà e non solo a dirglielo, cerca di pensarlo, questo è un ottimo modo per indirizzare la, la passione della, della paura, quindi capite, qui le nostre passioni hanno un ambito, specialmente queste negative, ha parlato dell'odio, dell dell'ira e della paura, sono tre passioni negative queste qui, eh, odio, ira e paura ma se preferisci ritorniamo sul tema del purgatorio a chi è stato peccatore non è possibile godere il cielo senza una previa purificazione sia volontaria durante la vita sia forzata dopo la morte stiamo in quaresima ancora figlioli miei cari che ci sta a fare la quaresima ogni anno? La, la vita sul pianeta Terra è una lunga quaresima quello che vivremo tra poco che è il tempo di Pasqua è una rappresentazione è un prodromo è un anticipo del paradiso ma in, sul pianeta Terra noi stiamo vivendo i nostri lunghi 40 giorni di quaresima lunghi e che si fa in quaresima? si prega, si fa penitenza eh, questo si fa si fanno le opere di misericordia si fanno le lemosine anche cospicue, d'accordo? Le, le altre opere di misericordia, i digiuni, le altre penitenze, le preghiere, mentali, vocali, sacramenti, confessioni fatte bene per Pasqua, questo si fa in Quaresima. E mi raccomando santificare bene la, la Quaresima, eh? perché la, la Quaresima è una, è una grande esercitazione per come si vive la vita terrena. Non vivrai così... Buon viaggio in purgatorio, fratello mio, dove la purificazione è forzata, non meritoria e più dolorosa. Non dimenticarlo mai. Pertanto, attenzione, è solo il dolore purifica. Purificazione volontaria durante la vita e dopo la morte. È solo il dolore purifica. Stiamo alla vigilia della settimana santa. Noi contempliamo Cristo, noi contempliamo e predichiamo Cristo crocifisso. Il dolore esiste a causa del peccato, perché il dolore e il peccato lo distrugge nella sua essenza. Gesù ha distrutto il peccato soffrendo, patendo su di sé e offrendo le sue sofferenze in espiazione dei peccati nostri al Padre. Così ha, così ha distrutto il peccato. Il dolore che, che, che arriva a noi è purificazione. Solo il dolore purifica pertanto ogni incontro con il nostro Signore Gesù Cristo in questo mondo porta sempre il sigillo del dolore, oh, vedete che anche qui no? cioè, uno si legge tenere la le madre, si può fare l'illusione. Che ah, che bello! è tutta gioia è tutta gioia è tutta gioia e tu... tutto paradiso dopo, ma qui si passa per la valle del pianto, come dice, come dice un salmo, dopo, come quelli che pensano che, che eh, non è che pensano, eh, vaneggiano, Ah, io ho conosciuto la divina volontà, adesso parte tutte queste cose qui, non serve più niente, non mi confesso, non faccio sacrifici, non faccio digiuni perché tanto c'è la divina volontà. è meglio che non commento se no faccio, faccio qualche atto che rasenta l'ira non autorizzata però perché non è autorizzata ecco, in questo. In questo quando, quando sento queste cose però c'è una forte tentazione ecco. il mistero della redenzione e la testimonianza dei martiri non hanno niente di piacevole gaudio spirituale sì non piacere ma in mezzo a pene tribolazioni, cioè la felicità in questo mondo non coincide con il piacere, in cielo la felicità coincide con il piacere, qui no, perché qui siamo sotto il regno del peccato, e il peccato si purifica col dolore, e se il Signore ti manda una croce e ti fa un regalo, anche se a te non sembra, domanda, Com'è il purgatorio? <ride> Dice, Senz'altro il purgatorio non consiste in un campo di concentramento di anime umane rese indipendenti dai loro corpi. Ti ho detto che l'anima dell'uomo non si separa mai dal suo organismo integrale che è ad essa consustanziale, ma soltanto dal cadavere. La purificazione dopo la morte si passa in corpo e anima. Tanta roba questo qui. Ecco, voi sapete che quando non si sapevano queste cose, ve lo dico io, se sapete la somma teologie, c'erano gli autori spirituali che c'erano un problema grosso, diceva, perché nel purgatorio c'è sta il fuoco. E dice, ma se un'anima va nel purgatorio, ma un'anima è spirito, come fa il fuoco a, fargli, a, a farla soffrire l'anima? E allora cominciano a fare tutta una serie di di ipotesi che io anche quando l'ho letto dico, non è che ci ho capito un granché, però, Fulgatorio, io ci credo che ci sta la Chiesa lo insegna, va finito ci sta e in qualche modo soffriremo, basta ma così è molto molto più semplice la purificazione dopo la morte si passa in corpo ed anima, neppure si tratta di una purificazione intensiva e istantanea di tipo angelico perché ciò comporterebbe un cambiamento antropologico essenziale certo non necessario quindi non è una cosa intensiva e istantanea è un tempo l'uomo vive qua e continua a vivere nell'aldilà con la sua natura umana tale e quale gli era data il creatore il purgatorio dunque è un luogo reale e temporale Dov'è il purgatorio? chiederei chiede lui negli spazi tempi della quinta dimensione, i quali conservano gli atti di esistenza di tutta la vita terrena dell'uomo. È lì, in ogni spazio-tempo dove sia necessario, che occorre scontare la pena dovuta di quell'atto di esistenza peccaminoso, affinché la giustizia divina finisca di annientare tutto quello che è rimasto ancora come debito in quegli atti immorali, ormai perdonati in quanto alla colpa e alla pena eterna. Per questo, Basta che la coscienza umana si collochi in quegli stati della vita passata, che riconosca liberamente la malizia e le funeste conseguenze delle proprie mancanze volontarie e che ripari con dolore ciò che non volle obbedire per amore. Inoltre, non essendo più legata alla coscienza, al momento presente del tempo normale della terra, l'anima può contemplare in paratempi del passato e del futuro, attenzione, eh, le conseguenze dei suoi apporti di malvagità al peccato del mondo. Questo è atroce questo qui. Si sente un profondo avvilimento per aver sprecato gli spazi e i tempi della vita terrena generosamente concessi dal creatore. È quanto mai dolorosa la purificazione dei sensi corporali. Ecco perché ci stanno le pene del senso nel purgatorio. La pena del danno è la pena del senso, si chiama tecnicamente. Qua sono proprio i sensi i sensi. La vista, l'udito, il tatto, la bocca, l'olfatto. È tremenda la tristezza per aver collaborato alla diminuzione del grado di gloria di un beato, e tu lo vedrai se con il tuo comportamento con quello che hai fatto, che gli hai fatto o che l'hai scandalizzato gli hai diminuito il grado di gloria è spaventoso Dio non voglia quando si è cooperato alla dannazione eterna di qualche prossimo pensa se il purgatore vedrai che per colpa tua uno si è dannato risulta poi oltremodo penoso osservare la nostra mancanza di corrispondenza all'amore divino oh, io adesso faccio un commento non è finito il purgatorio ma finiamo la prossima puntata perché ce ne sta ancora tanto da, da parlo ancora parecchio del, del purgatorio eh. e, e però dobbiamo fermarci perché eh, qui eh, non si possono eh, come dire, fare velocemente queste, queste considerazioni perché il tema è oltremodo importante mi segno un attimo il punto, tanto avremo poco da aspettare, perché la settimana prossima è la settimana santa, quindi la Catechesi di Tenere amata sarà mercoledì, ovviamente non venerdì santo, perché da giovedì in poi si entra in, in, in un'altra dimensione ecco, per rimanere in tema. No? Allora, capito che succede in un purgatorio inteso in questo modo, quindi non un campo di concentramento di anime, ma... La tua vita, andarla a rivedere con gli occhi di Dio, quindi capire bene tutto il male che tu hai fatto, per poterne provare dolore, ripararlo e esserne retribuito a livello di sensi, vederne le conseguenze. In te, sprechi di spazi e tempi, che avresti potuto utilizzare molto meglio, e negli altri, diminuzione di gloria altrui, dannazione e dolore che hai dato a Dio tutte le volte che hai mancato di corrispondere al sommore divino insomma amici cari mi sembra abbastanza no? Ci aggiorniamo a mercoledì prossimo, che staremo in tema perché in tema di settimana santa è certamente bene completare queste considerazioni che sono certamente un pochino dolorose ma quanto mai salutare perché è meglio saperle adesso per evitare di incorrervi dopo quando non potremo farci più niente, invece adesso come abbiamo imparato questa sera se impariamo a vincerci un po' e ad essere un pochino intelligenti, molto possiamo diminuire o chi lo sa, di più breve addirittura quasi annientare, a il tempo della sosta di purificazione a Purgatorio, perché, come ha detto Teneramata e concludo, o lo farai forzatamente in Purgatorio o lo fai volontariamente in questa terra? A noi la scelta. Alla prossima amici, Dio vi benedica e la Madonna vi protegga.